Ciao, sono Marco, a spasso in questo boschetto che io amo definire il mio ufficio insieme al fedele amico a quattro zampe che come sempre corre davanti a noi, dico a me e a te. Voglio rivolgermi durante questa passeggiata a quelle persone che cominciano ad avere una certa età e magari mandare un messaggio a quelle persone che a quella certa età ci si avvicineranno presto, tanto prima o poi ci arriveremo tutti. E... Io che mi sto avvicinando all'età più matura, anche se sono ancora ragazzo, ricordo meno cose. Ma questo non avviene perché sono diventato smemorato. No, avviene perché mi sto avvicinando alla seconda giovinezza. Sì, esatto. Perché ti parlo di seconda giovinezza? Perché è un fatto reale. Quando diventi più anziano, torni bambino, ma con qualche cosina in più facci caso la parabola della vita ti porta quando sei bambino ad osservare e apprendere tutto a catturare tutto e portarlo dentro di te poi quando sei un po più adulto una volta che hai fatto questa salita questo accumulo di cose dentro di te cominci ad usare quelle cose lì, però nel frattempo ti accorgi che molte di quelle cose non ti sono servite, erano belle, ma non sono state utili per te. E allora quindi cominci a togliere questo, a togliere quello, a togliere quell'altro, finché poi alla fine torni al livello, quasi al livello di quando eri bambino, ma soltanto con le cose giuste addosso su di te, soltanto le cose che possono essere produttive per te. Quindi, se non ricordi delle cose, non è perché sei smemorato ma o smemorata, ma perché non ti servono e ti stai focalizzando solo su quelle cose che sono più importanti. Le cose importanti, facci caso, le ricordi. Quelle meno importanti, no spero di averti dato lo spunto per una seria riflessione perché poi alla fine a quella certa età ci stiamo avvicinando tutti quanti, chi ci arriverà prima chi dopo in base ad un fatto anagrafico ma ci arriveremo tutti quanti e spero veramente di averti portato qualcosa di utile perlomeno uno spunto di una riflessione interessante. Io continuo la passeggiata insieme al fedele amico a Quattro Zampe che corre veramente molto avanti lui, non lo vedo più e ti saluto con un abbraccio Ciao. Team.